Ciao a tutte, ciao a tutti, allora, eccomi qua direttamente qua su YouTube, allora, premessa, sarà un po' lunghezza questo video, almeno spero di no. Farò, uh, voglio registrare questo video per voi che non me l'ha chiesto nessuno, lo voglio fare io. Sulle mie palette preferite. Quali sono le mie palette preferite, le mie palette preferite autunnali, vediamo un po'. Questa qua mi sta piacendo un casino ed è quasi della, Tutte quasi Makeup Revolution Solo una è Zo di, di Sephora La Opu Opulence di Zoeva Non, non riuscivo a parlare oh Questa qua è di Makeup Revolution Come tutte le altre che ho E questa è Jewel Collection Deluxe Questa qua Che tra l'altro è bella eh, Graffiata dalle mie ghiacce. Eccola qua queste sono le mie unghie, scusate, questi sono le mie, le, le, le mie, le mie, i miei colori, Io non so parlare, non so cosa mi succede. Vedete, bellissime, bellissimi, bellissimi colori, straordinaria. Bellissima. Allora, il colore che più scavalcato è questo, perché lo sto usando tantissimo. Già. Poi, come altro palette che ho usato per truccare un'altra mia amica, è questa qua. Questa qui di sempre di mia capella pollution per tirare. Vabbè, questa qua la faccio vedere il pack, questo per tirare. Ed è questa con che appunto, vi stavo, facendo... vi stavo facendo vedere i colori bellissimi. Wow, top. Non saprei cosa dire perché sono troppo belli. Qui luce non ce n'è mai. Ci accontentiamo lo stesso, come altro colore. Altri, scusate, altre palette mi sono un po' infarfogliata. Ma prendetemi così: Sopix Extra Spice, questa qua, bellissima, adoro. E questi sono i colori: vedete, bella, bella, bella, bella, bellissima. Direi molto bella. Mm -hmm. Poi altre due, ma non per importanza. La Flawless 4. Questa qua mi sta piacendo un botto. Non so come dirvelo. ma Mi piace davvero tanto. Ed è questa qui di Flawless 4. Sì, ve l'ho appena detto. Non so quante volte lo no, dirò, ma mi piace anche questa. Ci faccio i miei bei colori. Quando sono di fretta la faccio con questa qua. Con la Zoe, Zoeva di Opulence. Ed è bellissima. Non so come si possa vedere. Ma la farò vedere dopo. E questi mi piacciono i colori da davvero molto non so sentite la stessa identica cosa ma vabbè ma vabbè ultima non per importanza ciao Eva Hoplens. questa allora vi dico subito i colori che utilizzo li apro <ride> e vi faccio vedere quello che ho scavalcato che, che ho insomma che ci ho fatto il buco questa di The only delight vi faccio un po' si sì, The only delight questa e l'altra è imperial imperial è bellissima adoro bellissima vedete poi c'è un altro che ogni tanto lo uso per tutto l'occhio sia palpebra mobile che quasi fissa ci arrivo fino a qua addirittura ed è questo blu bello blu intenso bello immenso poi per fare ehm, una po di a volte uso questo per la palpebra Mobile e fissa a volte lo utilizzo anche solo se utilizzo altri colori di questa parte qua lo utilizzo sulla mh, riga inferiore dell'occhio questo qua oppure questo dipende non è sempre però tante volte sì e invece l'altro giorno ho utilizzato questo qui che è straordinario non c'è nulla da dire mi strapiace. piace è buono nei grammi ma non trovo i grammi di questa di questa palette sono io non le vedo o proprio non li, non li trovo, vabbè comunque questa è la palette di Zoeva che ha un sacco di colorini e questo è il suo black, il black. come sto dicendo, come sto parlando, questo è il suo pack packaging floreale vedete che bello, che è bellissimo, adoro, cioè, bellissimo, niente ragazzi. attendete un sacco e niente ragazzi questo è tutto per adesso va bene così ne prestiamo il pannello di altro i miei profumi che sto mettendo quasi sempre però alla fine sto valutando di indossare parecchi profumi ma l'uno diverso dall'altro sono gli stessi ma per fare la rotazione di la rotazione di profumi nel senso che le voglio fare un po' girare l'uno con l'altro per non stare sempre con uno o con l'altro, con uno o con l'altro, li giro un po'. Ce n'è uno che ancora non ho avuto il coraggio di prendere e di spruzzarmi, ma non lo so perché. Boh, Ed è Anna blu boh, Niente bene, ragazzi. Questo è quanto. Un bacio. E alla prossima, ciao. Ah, mettete like, commento, iscrizione. se vi vede, e attivate la campanella qualora voi decidereste di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao.